domanda per il pubblico Vai. come fa mm. un grammofono? come questo come questo senza corrente elettrica sì. senza batterie a far sentire l'audio allora con la manovella si carica la meccanica sì. che ma fa girare il disco ma, ma neanche... l'amplificazione eh, l'amplificazione dov'è avviene in maniera semplicissima per via meccanica meccanica un ago da cucire stecchetto stecchetto da spiedino da spiedino un cartoncino nero l'ago sì. mosso dai solchi dai solchi fa muovere il cartoncino il cartoncino muove l'aria l'aria produce il suono ma dai provare per credere no Ma non è stereo, Eh beh, stereo, <ride> buonanotte. E, e invece prova a mettere questo. La puntina sua originale, cosa succede? Beh, è scarico, è, scarico. <ride> è un po' scarico. Ok. Ah, ma si sentiva, però? E, se, e con che potenza? C'è, questo qua in una balera, mm. lo senti, eh? Ma perché adesso lo sentiamo? Perché la puntina perché ha dentro. un piccolo amplificatore? No, perché è la stessa cosa, la puntina fa muovere dentro una membrana, eh. la membrana manda l'aria nel tubo, il tubo fa vibrare la cassa, come la chitarra. Se tu suoni una chitarra elettrica senza corrente, non mm. senti quasi niente. Mm. Se tu suoni una chitarra acustica, perché senti? Perché fa vibrare la cassa acustica, che è di legno, mm. e quindi amplifica il suono, fa muovere l'aria e amplifica il suono. Край бибот.